La cultura contro le mafie, il noir con i segreti e i misteri del nostro passato e del nostro presente. Sono Carlo Lucarelli e vi aspetto a Casalecchio di Reno per Politicamente Scorretto, con dibattiti, testimonianze, teatro e video. La decima edizione della rassegna si terrà dal 20 al 29 novembre alla Casa della Conoscenza di Casalecchio di Reno. Il programma è online su www.politicamentecorretto.org.